Ciao a tutti, questa sera parliamo di un argomento molto controverso, ma ahimè eh, molto, che si, molto sovente si prospetta. Sempre di più ricevo messaggi eh, che riguardano questo argomento. Quasi tutti i messaggi dicono più o meno la stessa cosa, ho un arco nudo molto promettente. Eh, di tutte le età, non, non cambia con l'età eh, e neanche col sesso. Sono archimudi che tirano bene, che fanno anche i punti, ma ahimè eh, non riescono a stare in mira e appena raggiungono i contatti mollano la freccia e alcuni non raggiungono neanche i contatti e non è mollano la freccia immediatamente questo vuol dire che cosa, cosa succede? succede che i risultati sono molto attalenati e tutti mi chiedono come sia possibile rimanere che so, un secondo due secondi eh, in mira intanto eh, vorrei subito mettere un freno a tutto questo e cioè il fatto di stare in mira è un eufemismo, non, non è corretto dire stato in mira. Questo lo possono dire gli olimpici, lo possono dire i compound, dove hanno un sistema di mira e una strategia di mira completamente diversa. Nel, nel tiro arco nudo la strategia di mira è completamente diversa, non si può approcciarsi alla mira come insegnano con l'arco la, olimpico e con l'arco poliziano e molto spesso gli istruttori non sono stati formati adeguatamente eh, per quanto riguarda il stare in mira eh, per quanto riguarda l'arco nudo e, e molto spesso capitano questi inconvenienti cioè il tiratore arco nudo eh, che deve tirare fa tutto quello che deve fare tranquillamente e cioè tutta la sua tecnica è stata insegnata in modo corretto, quindi tutto funziona in modo, in modo corretto, gli allineamenti sono perfetti, ma ahimè quando vado in, in ancoraggio eh, succede l'inevitabile, sono in, bu in una, una buona pretrazione, una buona postura, il peso è equamente distribuito, ma quando parto per andare in ancoraggio, ahimè. Succede, eh, succede questo inconveniente, nel peggiore dei casi, nel, pe nel migliore dei casi eh, non riesco a, a, a mirare, non riesco a tenere la punta della freccia nel giallo. Per quanto riguarda la mira ne abbiamo già parlato in modo molto, modo molto adeguato e, e non vorrei ripassare sopra sul sistema di mira. Arcoludo. ma vorrei invece parlare proprio di questo no? di questo eh, mancato eh, prolungamento di, con, dei contatti mancanza assoluta di contenuti da ancoraggio e rilascio ovviamente, ovviamente questo è un aspetto quasi del tutto mentale io non vorrei adesso tirare fuori questa famosa parola che, eh, che è il target panic, perché questa parola implica un, un sacco di significati ed è poco sviscerata per quanto riguarda l'arco perché in questa parola possono esserci mille condizioni che provocano un disagio che attua queste condizioni di rilascio anticipato. Quindi non voglio affrontare questo, questo discorso, perché è un discorso molto complicato, dove addirittura le opinioni sono le più, le più disparate, la target panico non esiste, eh, sono solo balle che hai te, stai in ancoraggio, è semplice, eh, vedrai, basta stare in ancoraggio e tutto funziona, lo devi solo volere, no, sono solo balle clamorose target pani può essere un condizionamento e questo è difficilissimo da da, da da togliere ma non voglio parlare di questo voglio parlare invece essendo al cielo, cosa assolutamente non fare io non voglio sentirmi perché me lo sono sentito dire io non voglio sentirmi dire vedrai che ce la fai stai in ancoraggio eh, non ci pensare basta che stai lì e miri e tutto funziona, no, non è, non è assolutamente vero. L'approccio deve essere completamente diverso. Io ho quasi risolto tutti i miei problemi che mi affliggevano con un semplice semplicissimo fattore che è quello di promuovere dentro me stesso oltre alla consapevolezza e anche della consapevolezza abbiamo già parlato oltre alla consapevolezza la passione questo fattore questo fattore discriminante che ci, che ci frustra che ci dà molta frustrazione si vince semplicemente con la passione con l'amore per questo sport con il piacere il piacere che ci deve dare l'azione il piacere che ci deve dare il viaggio, non è una frase fatta, il viaggio è più importante della meta da raggiungere, il viaggio ci deve dare passione, se noi non abbiamo la passione e l'amore per, per questa attività abbiamo una situazione di disagio e la situazione di disagio comporta una situazione di stress e la situazione di stress comporta una abbreviazione dell'attività che stiamo svolgendo, perché il nostro cervello non è stupido e vuole economizzare e vuole togliere lo stress in modo eh, immediato. Quindi bisogna lavorare su, su quello che ci dà piacere, sul piacere che comporta l'azione. Quindi non è più l'importante l'impatto della freccia, dove impatterà la freccia, ma il costruire un piacere costruisce un amore, una passione durante l'azione, durante l'azione, non nel fine. Ecco il qui pro quo che nasce nel, nell'attività. Il, il piacere viene immediatamente, la formazione degli istruttori anche in questo, no? il feedback del bene e del male e l'impatto della freccia siamo d'accordo che in linea assoluta deve essere così ma in questo caso eh, ahimè eh, non funziona quindi bisogna costruire all'interno di noi di noi stessi un'azione piacevole un piacere una gratificazione in modo tale che allora sì possiamo costruire una tecnica vincente ma prima, prima ci deve piacere deve essere il piacere dell'azione con il piacere dell'azione verranno i risultati, non saranno immediati, ma è indispensabile che prima ancora di portare il piacere sul risultato delle frecce, perché quello è il filmero, il piacere deve essere nella nostra azione nel vedere il volo della freccia. Una volta che abbiamo interiorizzato, che, che Godiamo del tiro, allora sì, che poi tutto sarà molto, molto, molto, molto più facile. In parole povere, cos'è? La tecnica di base è più che sufficiente per ottenere dei buoni risultati. Il problema siamo noi, siamo noi stessi. Quindi, quando siamo in questa posizione, quando siamo in questa posizione, allineamenti. Ancoraggio, ecco questo è il momento di percepire gli allineamenti, le catene cinetiche, la bellezza del tiro. Questo deve piacere il tiro. Questa è l'informazione essenziale che il nostro corpo deve ricevere. Il piacere di questo sforzo è un po' come andare in bicicletta in salita, no? Se noi pensiamo, se noi abbiamo disagi, a fare fatica, ahimè eh, non funziona. E la bellezza non è arrivare in cima al colle, la bellezza è il percorrerlo, il, il faticare, il riuscire a gestire la fatica e una volta arrivati in cima al colle possiamo solo berci una birra e è, è finito tutto, ma tutto quello che abbiamo costruito è durante il viaggio. La stessa cosa vale per il tiro, quindi noi dobbiamo aiutarci non ad affinare solamente la propria eccezione, le sensazioni e tutto quello che ci questi paroloni che ci raccontano un po' tutto da sentire, da tirare occhi chiusi, tutto bene, tutto perfetto, ma abbiamo tralasciato, abbiamo, ahimè, tralasciato la cosa più importante che non è divertiti non è... sono tutte frasi fatte è il nostro piacere il sentire, il sentire dentro la pelle che si accappa i peli che vengono dritti dal piacere dal piacere del tiro dobbiamo lavorare su questo, sul piacere sul piacere del tiro, sulla passione e sull'amore e il sorriso quindi preallineamento, ancoraggio, schiena, lavoro, sento, mi piace, mi deve piacere, non vorrei lasciarlo la dal piacere e rilascio. Questo vale per tutti gli archi, compreso l'obo, è anche istintivo, è la stessa identica cosa. Deve scaturire un piacere come organizzare come organizzarci ad avere questo piacere? Beh piano piano non è lo farcio e, e lo attivo però dobbiamo molto lavorare sulla nostra consapevolezza su quello che sappiamo fare e soprattutto su quello che scaturisce dal nostro piacere deve esserci sempre questo piacere sia nell'allenamento che nella gara la gara va più male vi assicuro se stiamo concentrati sul risultato questo lo potremo fare dopo quando saremo bravissimi e il piacere verrà da sé ma se abbiamo dei problemi e dobbiamo lavorare su questi problemi li risolviamo aumentando la piacevolezza del nostro tiro senza di questo il nostro cervello rifiuterà sempre e produrrà assoluto disagio e non riusciremo a risolvere niente nessun mettere il clicker nessun cambiare arco sarà sempre la stessa identica cosa non cambierà mai assolutamente niente dobbiamo interiorizzare un, un piacere ci deve piacere stare in mira ci deve piacere arrivare in ancoraggio e da questo punto in avanti e rilasciamo la gioia di aver fatto il gesto tecnico. Allora sì che non avremo problemi a stare in ancoraggio. Perché non avremo problemi a stare in ancoraggio? Perché è il momento più bello, il momento più bello del tiro non è andare a vedere i punti, è lì che siamo, che siamo rovinati. Il momento più bello del tiro è dall'ancoraggio al rilascio. Io non vedo l'ora non di andare a vedere il risultato ma di andare in ancoraggio per assaporare quei due secondi in cui avviene il tiro. Ecco. Poi andrò a guardare il risultato. Io vi assicuro che se voi riuscite ad avere questo piacere, il risultato è obbligatorio, sarà solo una questione semplicissima di affinamento della tecnica, che la, vi assicuro è la cosa più semplice che esista. Approfondiremo questo argomento in un prossimo video.